Dakota Johnson ha a cena con Shrice Martin, nuovo amore in vista. Tra le star internazionali nascono ogni giorno nuove storie d'amore e nuovi flirt. Questa volta i due innamorati potrebbero essere Dakota Johnson, attrice di 50 sfumature di grigio e testimonial per Intimissimi, insieme a Shrice Martin, il sex symbol della musica. A quanto pare i due sarebbero stati avvistati in atteggiamenti confidenziali in California, durante una cena romantica. Al momento non sono pervenute ulteriori notizie che possano confermare o smentire il loro rapporto, e intanto i fan delle due star, non stanno più nella pelle per scoprire se si tratti di vero amore o solo di un'amicizia. Dakota Johnson e Sherry Martin. Galeotto fu il giapponese. Il ristorante era giapponese, la cena era a Los Angeles e i due presunti innamorati erano la star della saga 50 sfumature, insieme al leader dei Coldplay. Secondo la rivista People, Dakota Johnson e Sherry Martin sarebbero stati visti in atteggiamenti confidenziali. Mentre consumavano la cena l'uno in compagnia dell'altra. Per il leader dei Coldplay sarebbe un ulteriore flirt dopo l'ultimo con l'attrice inglese Annabelle Wallis, mentre per la Johnson l'ultima storia riguardava Matteo Vitt della rock band Rovner Spunto una coppia insolita composta da cantante e attrice, ma d'altronde si sa che il frontman dei Coldplay è sempre stato attratto dalle attrici di Hollywood. Il suo matrimonio con Gwyneth Paltrow è durato dieci anni e ha dato alla luce due figli, Apple e Moses. Al termine della loro storia d'amore, le cose non sono state per nulla facili, il cantante aveva dichiarato infatti di aver sofferto per un anno intero di depressione. Ora invece, sembra aver ripreso in mano la sua vita. Pronto ad andare avanti Il divorzio tra Rhys Martin e Gwyneth Paltrow Sembravano una coppia affiatata, ma in realtà i problemi che li riguardavano erano diversi Così dopo quasi 11 anni di matrimonio Chris Martin e Gwyneth Paltrow avevano deciso di divorziare in modo ufficiale, malgrado la nascita di ben due figli. Secondo quanto l'attrice aveva rivelato alla stampa, i motivi della rottura riguardavano l'impossibilità di avere delle proprie esigenze. Per una vita intera infatti, ha pensato agli altri, cercando di esserci in ogni situazione. Ma arrivata ad una certa età ha compreso che era il momento di pensare a se stessa, a ciò che voleva dalla vita e che cosa la faceva stare bene. La prima cosa che aveva deciso di cambiare era quindi il suo matrimonio, causando non pochi traumi ad entrambi. In seguito ha iniziato un percorso per riscoprirsi come attrice, ma anche come imprenditrice. Il divorzio ha scioccato entrambi gli ex coniugi e la stessa Paltrovi, in alcune interviste rilasciate in seguito alla rottura, aveva dichiarato il suo rammarico per quella scelta. Così i due avevano deciso di continuare a vedersi, senza tagliare in modo definitivo i ponti. La loro compagnia è stata così frequente che molti pensavano ci potesse essere addirittura un ritorno di fiamma. Dopo il periodo di depressione del cantante, ora si può tornare a guardare verso nuovi orizzonti e non si sa mai che il suo percorso lo porti proprio in direzione della bella e sensuale Dakota Johnson.